Siamo al Salone del Libro e abbiamo un nuovo ospite. Parliamo con Ilaria Reposo, curatrice artistica di Graphic Days. Che cosa ci racconti su questo progetto per l'internazionalizzazione delle imprese? Allora, siamo molto felici di essere oggi qui, invitati dalla Camera di Commercio di Torino per presentare in particolare un lavoro che inizierà da questo momento e avrà poi un termine con la nuova edizione dei Graphic Days, quindi nell'autunno del 24 e si tratta di ehm, una survey dedicata alle imprese dell'editoria per avere da loro una fotografia dello stato attuale e comprendere anche quali sono le necessità delle imprese per poter aumentare e implementare il loro grado di eh, competizione, il loro grado di ehm, proporsi sui mercati internazionali. Cosa, ti chiedo, scusa, cosa deve avere un'impresa editoriale per sfondare all'estero? Qual è quel, quel quid che fa la differenza? Beh Io credo che ci sia una, un, un buon mix, una ricetta tra tecnologia che sicuramente aiuta sempre eh, idee innovative, una buona rete di supporto, quindi anche in questo noi speriamo di poter essere utili al comparto per sviluppare, incentivare e facilitare la costruzione di un network internazionale avendo noi una peculiarità su questo come festival e anche poi delle buone intuizioni come sempre sul mercato. Certo, assolutamente. E voi diciamo l'elemento chiave che potete fornire a un'impresa che insomma, potrebbe aderire a questo progetto? Sicuramente lavoreremo al fianco delle imprese nell'ambito della comunicazione, quindi la comunicazione di se stesse, la comunicazione di quali sono i loro obiettivi, di come porsi su questi mercati. Un occhio di riguardo sempre alla sostenibilità, perché questa è una... Eh, carta d'identità importante ormai per le imprese attuali e che vogliono avere un orizzonte importante in Europa e quindi insieme con questi due, ehm, questi due assi nella manica legati alla rete da costruire speriamo di poter dare un supporto significativo. Grazie, abbiamo parlato con Ilaria Reposo, curatrice artistica di Graphic Days.